2 oh, 1 ciao allora benvenuti a tutti in questo nuovissimo video io sono Bruno Magno e siamo qui su no, siamo qui su OBS perché eh, oggi facciamo poi il punto della situazione allora mh, cosa ci sto portando Ehm, sto portando una serie che sarebbe come vedete qua nelle immagini eh, di Minecraft questo qua sono io davanti a tutte le mie bellissime armature e ehm, questa non è la mia screen perché c ho, ho avuto un po' di problemi da un po' di tempo eh, sto capendo come si funziona eh, qua bueno, nel video che ho pubblicato proprio oggi ehm, oggi si fa perdere perché questo video lo programmerò eh, abbiamo un po' iniziato a scavare e adesso, vi, adesso non è più così ma eh, l'avete visto nel video che ho pubblicato qualche settimana fa e, mi raccomando iscrivetevi al canale qui su YouTube e, e iscrivetevi sul canale qui su YouTube su tutti i glori mi raccomando e, punto della situazione Pin pin pin pin Pin pin Allora uh, Sui gli iscritti vanno bene Non mi chiedo altro e Forse non lo so Ricominceremo a fare le live Vedrò anch'io quando ricominciare E tutto il resto Spero di ricominciare al più presto Di fare le live Perché sono molto molto belle e soprattutto di Minecraft, eh, abbiamo visto prima l'immagine qua in questa presentazione di immagini che ho voluto mettere, e, um, e um, questo è un po' il punto della presentazione, poi cosa abbiamo? Ah, a proposito di Minecraft, sto avete visto, ho iniziato questa serie che sarebbe la Boomercraft. no, la, non la Boomercraft, la Brunocraft e... Um, vorrei, allora, le cose più importanti da fare dentro la boomercraft sono queste e... cioè che andare a vedere il villaggio, già nel video che ho fatto nel video della settimana scorsa l'ho già andato un po' di rinascurare è molto piccolo ve lo liro finire questa parte qua e costruire tantissime nuove cose, belle belle belle belle belle cose e tra cui consigliatemi anche un po' sotto nei commenti e poi di altro boh di altro niente di altro che dobbiamo fare ah io pensavo di fare un acquario dell'Azolot un acquario degli altri tutti i pesciolini lasciate nella Comunecraft eh, un acquario eh, poi eh, tanti elementi tra un palazzo eh, tanti tanti tanti tanti tante cose e ragazzi yes, queste cose sono le novità Iscriviti al canale, ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao